Fabio Ciconte, eh, presidente della ONLUS Terra, eh, quanti sono esattamente questi clandestini, se li vogliamo chiamare clandestini, o lavoratori sfruttati e irregolari, se li vogliamo chiamare lavoratori sfruttati in Italia? Ma io parlerei di donne e di uomini che vivono nel nostro paese e non sono messi nelle condizioni di essere regolarizzati e quindi lavorare con un normale permesso di, di soggiorno e, e questo è il motivo che ci ha portato all'indomani dello scoppio della pandemia a richiedere ancora una volta con urgenza al governo di approvare una norma per la regolarizzazione di queste donne e di questi uomini che oggi scopriamo finalmente e essere un tassello fondamentale, ad esempio, della filiera agroalimentare, cioè donne e uomini senza le quali è impossibile raccogliere i nostri ortaggi, la nostra frutta, la nostra... Viatura. Quanti sono esattamente? Perché su questo anche lì abbiamo avuto molta difficoltà, cioè qualcuno parla di 600.000, ed è un numero che ci sembra un po' esagerato, qualcuno parla, mi pare, più concretamente di 150.000 persone. Voi avete un'idea, anche se ovviamente trattandosi di sommerso, trattandosi spesso di persone in mano alla criminalità, cioè gestite dalla criminalità o comunque da criminali, cioè da persone che non rispettano la legge, ovviamente è difficile fare una stima precisa. Ma le stime parlano del, del Ministro degli Interni perlomeno parlano di 600.000 persone perlomeno. Poi tra queste ci sono le persone che vivono nei ghetti, nelle baraccopoli, nelle tendopoli, cioè in situazioni inumane e degradanti che non permettono in alcun modo di avere quelle misure di sicurezza che abbiamo imparato ad utilizzare in queste settimane, penso a lavarsi le mani spesso, al distanziamento sociale e via dicendo. Questione di per dignità, questo... insomma, il lavoro ha bisogno di dignità. Esattamente, per questo penso che la la norma approvata ieri dentro queste 500 pagine di decreto eh, che appunto tutti stiamo leggendo e che è ancora una, una, una bozza per dire la verità, eh, penso che sia un punto di partenza importante, non mi sfugge il fatto che eh, ci sono delle, delle lacune ma nelle condizioni politiche da cioè una maggioranza per cui da una parte abbiamo, eh, diciamo abbiamo visioni molto diverse rispetto al tema dei diritti delle, delle, delle, dei migranti, abbiamo raggiunto un passo importante che nasce da una campagna lanciata da Terra e dalla Flai CGL che ha raccolto l'adesione di decine, centinaia di realtà, penso a Don Luigi Ciotti, penso alla Caritas, penso a Roberto Saviano e via dicendo, ma c'ha tre punti importanti, il primo punto è il fatto che dà l'opportunità di avere un permesso di soggiorno fino a due anni in presenza di un contratto di lavoro, e dà il permesso per ricerca eh, di lavoro fino a sei mesi, un tempo secondo noi non congruo eh, ma comunque c'è, ma dà un altro elemento del terzo, cioè dà mandato alle regioni e ai prefetti di intervenire eh, nei ghetti per ragioni di emergenza sanitaria. Certo, cioè... in realtà Fabio Ciconte, questo mandato non sarebbe diciamo, stato necessario, nel senso che i prefetti eh, dovrebbero farlo diciamo, al di là diciamo, delle nuove norme. Prefetti beh, guarda, I prefetti sono rappresentanti... Noi ci, stiamo... eh. noi ci stiamo battendo da anni perché i ghetti siano qualcosa del passato, perché beh, è impensabile beh. che ancora abbiamo dei ghetti dove... Si vive in quelle condizioni, noi conosciamo diverse decine di persone che hanno avuto situazioni drammatiche in quelle, in quelle condizioni, ma noi adesso dobbiamo batterci per fare in modo di rendere questo decreto, questa norma operativa nel più breve tempo possibile. Dobbiamo fare in modo che non venga modificata perché guardate che c'è il rischio che da questa bozza si possa arrivare a qualcosa di meno eh, coraggioso certo. di quanto già non è stato Che poi ci conto, basterebbe tutto sommato andare lì, controllare chi è nei ghetti, chiedere loro per chi lavorate, andare nell'azienda, diciamo e risolvere il problema, ma sappiamo che ovviamente diciamo che non è così decreto... semplice, non è così semplice. Ciconte, facciamo così, quando il decreto operativo, quando cominciano le regolarizzazioni, magari insieme a voi andiamo nei campi, andiamo a vedere, no, perché insomma cerchiamo di capire poi se dalla pratica, eh, cioè dalla teoria alla pratica, eh, riusciamo veramente a, a fare questa regolarizzazione. Ci sentiamo presto, Fabio Ciconte, grazie, terra onlus, grazie. grazie per essere stati con noi.